Buonasera e benvenuti in questo nuovo video, qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando, anzi guida proprio del gioco dall'inizio alla fine, andremo a sfidare la palestra di Temperopoli, capitanata, o meglio presidiata dal capopalestra Amur o Amur, vedrete un po' voi dove mettere l'accento, sarà il capopalestra di tipo erba di Kalos. Quindi eccoci qui, è proprio in un albero la sua palestra, Ramos che in inglese appunto è Ramos mentre in italiano è Amur, the old Grove is, is still in bloom, appunto il, il, vecchio, il, il vecchio che ancora è ancora nel fiore degli anni diciamo così ecco. Allora, pronti? Io, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di farmi sapere cosa ne pensate voi di Amur come capo palestra, degli episodi dell'anime relativi a questo evento, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate a un gioco Pokémon di questo tipo, come, non so, vostri amici, gruppi di Pokémon, queste cose qui. Quindi, iniziamo e andiamo. Allora, la nostra squadra è composta da Gumi, che dobbiamo allenare per far evolvere in Sligo e poi in Kudra. Owlucha, Talonflame, che si è voluto proprio alla fine dello scorso episodio, quindi se ve lo siete perso andatelo pure a vedere, trovate la playlist con tutti gli episodi di Pokémon Fire Rush, incluso un tutorial su come scaricarlo e giocarlo su PC, sia in descrizione che nel primo commento. Poi Forgadier e Flabebe, cui a caso in realtà devo poi lasciarlo nel box, eh, non fa parte della squadra di Ash, e non lo userò. La palestra comunque è di tipo erba, quindi sarà abbastanza facile avendo sia Olucia che eh, Talonflame però cercheremo di allenare Gumi il più possibile. Detto ciò quindi, entriamo. Entriamo nella palestra di Temperopoli. Salve Guido, ormai ti schippo dato che non dai più informazioni particolarmente utili, e andiamo a sfidare il primo allenatore. Vai. Abbiamo Chase, che manda in campo Simisaj. Attenzione, il ritorno delle scimmie di Unima. Allora, non abbiamo molte opportunità di lotta contro Simisarge, quindi mandiamo subito Oulucia. La luce si è leccata e ci paralizza, sfortunatamente. Andiamo di Approbazia. E shottiamolo. perfetto. Gumi a livello 33 e Oulucia quasi a livello 35. Gumi non si evolve ancora, purtroppo. Allora, andiamo a dare una full heal al nostro Hawlucha, ecco fatto, e proseguiamo all'interno di questa palestra. Vediamo un po' di andare a prendere tutti gli allenatori prima di arrivare dal capo palestra. È il mio turno, vai, sfidiamolo. Il buon Maurice che manna il capo Ferrosid, attenzione, interessante. Noi però useremo Talonflame contro Ferrosid dato che il fuoco gli fa danno 4x. Lo sprite di Talonflame nostro, non è che mi faccia troppo impazzire eh, dal nostro punto di vista. Secondo me avrebbero potuto farlo molto meglio. Però Talonflame esteticamente è un Pokémon davvero figo. Credo che dopo... Credo che arrivi a pari merito con Staraptor e dopo Pidgeot. Pidgeot è semplicemente il primo amore, non si scorda mai, no? quindi Pidgeot eh, sta lì. E poi è elegantissimo Pidgeot con quella, con quella chioma fluente, no? È proprio, proprio bello come Pokémon. Poi però arrivano a pari merito sia Staraptor che Talonflame, per quanto mi riguarda. Come uccelli regionali, diciamo. Allora, forse contro l'ombia potremmo tentare un oltraggio. Dai, andiamo di oltraggio. Ok, buono, due oltraggi dovrebbero bastare. Vediamo quante sfuriate ci fa. 4. Ok Perfetto Ed ora Carnimine Useremo il nostro ultimo oltraggio E poi sostituiremo Gumi Ma andiamo in campo di nuovo Houlucha E andiamo di Acrobazia Perfetto, abbiamo battuto anche questo allenatore, Holucia sale a livello 35 e a questo punto già che ci siamo andiamo a dare una curatina ai nostri Pokémon, usciamo un attimo dalla palestra, tra l'altro di qua non c'è nulla, sì esattamente di qua non c'è niente, usciamo un secondo dalla palestra per non stare qui a sprecare troppi strumenti di cura, andiamo qui nella, nel centro Pokémon che è proprio qui di fianco, diamoci una curata, così sia Gumi che Holucia vengono curati tranquillamente. E proseguiamo, andiamo a sfidare gli altri allenatori. Gumi è davvero tosto da allenare, eh? Non pensavo fosse così difficile. Come vi ho detto, appunto, ho giocato pochissimo la sesta generazione. Quindi ho pochissima esperienza dei Pokémon di sesta generazione. Ok, eccoci qui. Questa è un po' buggata. Non è uscito il punto esclamativo e non è venuta verso di noi. Brooke, vai, chiama in campo Roselia. Ok. Forse possiamo tirarla giù con Gumi, Roselia. Andiamo di oltraggio. Magical Lift dovrebbe farci molto poco. Esattamente, due oltraggi dovrebbero bastare per Roselia. E Gumi a livello 34. Poi Warmadam si becca un altro oltraggio. Non è molto efficace perché questo è di tipo acciaio se no... o folletto. No, folletto non può essere, tipo acciaio forse questo. Questo Warmadam, quindi mandiamo Talonflame. Tecnicamente, essendo volante, non dovrebbe beccarsi a le punte, giusto? Esattamente. Andiamo di flame charge. Super efficace, appunto. E addio, Wormadam. Livello 36 per Talonflame. Ottimo. E proseguiamo. Altra allenatrice. Altra Ranger che si chiama Twiggy questa volta. E va capo Gloom. Gloom contro Gumi Estremamente simili i loro nomi Andiamo a correre di oltraggio Abbiamo visto che con due oltraggi Più o meno riusciamo a buttar giù tutti è stato iper avvenenato il nostro povero Gumi Però si porta a casa comunque la kill Executor, cambiamo Pokémon E mandiamo, anzi lasciamo Gumi un secondo Così si prenderà un altro po' di esperienza E poi mandiamo Orucia. Farà si perfetto. Poi penso che lo potremo shottare con Xissor, dovrebbe fare danno 4x. Esattamente. Addio, Executor. E proseguiamo. Forse però siamo arrivati direttamente dal capopalestra, vero? Sì, anzi, dal capopalestra. A questo punto allora, guardate, vado a curarmi ancora un attimo i Pokémon velocemente. Ecco fatto, siamo già praticamente fuori dalla palestra. Di qua. E ci prepariamo alla battaglia contro il capo palestra. Io Gumi lo metterei comunque. Perché qualche punto esperienza se lo può prendere. E poi penso che tra Lucha e Talonflame la sfida sia abbastanza alla nostra portata. Anzi, sia praticamente già in tasca la vittoria. Quindi metterei comunque Gumi. Per fargli prendere altri punti esperienza. Perché deve evolversi. Cioè finché non si evolve in Sliggo diventa davvero tosta la faccenda. Quindi torniamo su, ed eccoci qui, da Amur, o Ramos in inglese. Benvenuto nella palestra, nella mia palestra anzi. Spero che tu abbia. ti sia divertito a guardare la natura, ti sia piaciuta la natura mentre venivi qui. There won't be any time to look now that you have come to me. Non ci sarà molto tempo ora per guardarla, ora che sei arrivato da me. E infatti si combatte, andiamo con Gumi, o Lucia e Talonflame. Vai! Tra l'altro abbiamo ancora lì Frogadier, che prima o poi dovrà evolversi, eh. Jumplaf, ok, si inizia subito con Jumplaf, noi andiamo di Gumi e cambiare subito Pokémon, così da farli prendere comunque il livello in maniera abbastanza eh, sicura. Gumi sarà si a livello 35, mandiamo ma Powlucia. Lui cosa usa? Parassi insieme, perfetto. Perfetto, tanto adesso verrà shottato da Acrobazia. Gumi a livello 35, vorrebbe imparare Drago Pulsar? Non è per niente male, e infatti glielo insegno: al posto di Fragello. Rain Dance li lascio perché, se non sbaglio, gli serve per evolversi in Gudra. Rust no, Rust no, grazie. No, no, non voglio fargli imparare Rust. Ok, Weeping Bell. Rimaniamo in campo Gumi. Forse adesso con Drago Pulsar riesce a buttare giù Weeping Bell. Vediamo. Andiamo di Drago Pulsar, Grass Knot fortunatamente non fa molto, Drago Pulsar fa abbastanza invece, Ci Velena ma non è un problema, Non riusciamo a buttare giù anche Whipping Bell, ed infine Gogoat, um, lasciamo Gumi così prende altri punti esperienza e poi mandiamo in campo Talonflame. Lui lo mega evolverà magari. Esiste il Mega God? No, non lo Mega Evolve. Penso che non esista nemmeno, tra l'altro. Acrobazia. E viene quasi shottato. Ha la Bacca Cedro? Sì. Parassi seme. Ma noi lo finiremo con un'altra Acrobazia. Vai. Perfetto. Troppo veloce per me. Eh, mi spiace. E ti sei guadagnato la medaglia pianta. Ecco qua. E anche questo è MT. Petalo danza, Buono. Attacca per multipli turni e ti lascia confuso un po' come oltraggio. You have the quickness of Yuff, but the skill of a master. Attenzione, hai la velocità, di, hai i riflessi appunto di un giovane, ma l'abilità di un maestro. Be sure to remember to take it slow sometimes. Assicurati di eh, ricordarti di prendertela comoda, di prendertela con calma certe volte. Beh, diciamo che se ci fate caso nel mio banner um, del canale YouTube Trovate tre parole scritte, oltre appunto al classico Sphere tutti i, video, tutti, tutti i giorni nuovi video Trovate walkthrough, gameplay e slow gaming Slow gaming, perché non sapesse magari l'inglese, vuol dire uh, giocare lentamente Che non vuol dire tipo camminare al posto di correre Ma vuol dire prendersi il tempo per apprezzare il videogioco E... Uh, giocarlo, non semplicemente come se fosse una speedrun già la prima volta per andare subito a fare subito tutta la missione principale eh, giocare in maniera super efficiente non perdere mai tempo, non guardarsi mai in giro tirare dritto, questo vuol dire essere il contrario dello slow gaming ecco, slow gaming vuol dire prendersi il tempo per apprezzare appunto il videogioco ora andiamo con Gumi di nuovo davanti e potrei dargli a questo punto una violite per aumentargli un po' la difesa, che dite? Allora, le violite dovrebbe essere in alto, sì, vediamo un po' se la becco Everstone no, e le violite dovrebbe essere qui in giro, eccola qua, ne ho quattro, Diamone una a gumi, ecco fatto, e si parte. E si parte attraverso questo percorso desertico in cui sfidiamo subito un allenatore. Time to dance, my way to victory. Anche questo appassionato di danza. Come un allenatore che avevo incontrato precedentemente Che era Tierno Ah ma è ancora lui tra l'altro È sempre Tierno Va bene Battiamo di nuovo Tierno Allora c'è la tempesta di sabbia Ok Io userei Drago Pulsar Aquatail mi ha fatto parecchio male mm, Qua mi conviene sostituirlo effettivamente eh. Lui allora, userà probabilmente un altro attacco di tipo acqua Io manderò Pikachu a questo punto Usiamo Pikachu contro Tierno o Tierno ecco qua ci becchiamo un po' di sabbia negli occhi ma poi tiriamo giù questo War Turtle con un bel Thunder Punch Gumi a livello 36, perfetto poi vediamo un po' chi manda il nostro buon Tierno Politoad un Pokémon e rimandiamo Gumi Stiamo cercando davvero di fargli fare più livelli possibile a questo povero Gumi. Politeado però potrebbe farci parecchio male. Eh? Cambiamo subito Pokémon e rimandiamo Pikachu. D'altronde quando si deve allenare un nuovo Pokémon è così. E pensate che questa sarà la penultima regione che, che faremo su Pokémon Fire Rush perché arrivate da Lola poi la ROM finirà. Non so quando aggiungeranno Galar o se lo faranno. Quindi in quel caso poi vedrò se si potranno recuperare salvataggi e proseguire, oppure se magari i salvataggi non si potranno passare da una versione all'altra, qui bisognerà vedere appunto come, come si gestirà la cosa. Vi dico già subito che non ricomincerò un nuovo gioco arrivando poi fin qui nel caso in cui i salvataggi non dovessero essere compatibili, eh, perché sarebbe un dispendio di tempo altissimo che non posso permettermi in questo momento. Cioè sarebbe davvero giocare a tempo perso per, cos'è, 150 ore? Un po' troppo, <ride> un po' troppo. Mi fermerò ad Alola nel caso in cui i salvataggi non, sarebbero più, non, foss non fossero più compatibili. Raichu! Mandiamo di nuovo Gumi. E comunque, oh, cioè, no. chiamalo poco. Cioè, abbiamo fatto da canto fino ad Alola, abbiamo fatto 7 generazioni Pokémon. Chiamalo poco, insomma. Allora, contro Raichu io manderei di nuovo Pikachu d'altronde. Contro il Pokémon di tipo elettro, finché questo eh, Gumi non, non si va ben sligo, possiamo fare davvero ben poco. Allora, Brick break. Addio, Raichu Gumi a livello 37, buono. Altro Pokémon, mandiamo di nuovo Gumi. Uh, Nitmon top. Proviamo a tirarlo giù con Drago Pulsar. Triplo calcio, vediamo quanto danno ci fa. Un buon danno in realtà. E noi invece gli facciamo troppo poco. Troppo poco ancora di danno. Sostituiamolo. Però questa volta possiamo andare un altro Pokémon oltre a Pikachu. Possiamo andare oh, Lucia. Esatto, triplo calcio è poco efficace. E andiamo di acrobazia. E abbiamo sconfitto di nuovo tierno il potere della lanza, sicuro. Guarda, troviamo una nest ball qui. Diamo una curatina veloce ai nostri Pokémon. Vedete che comunque hanno perso solamente poche salute in realtà. Ecco, fatto, curiamo il buon Gumi e diamo una pozione a ah, Polucia. Oh Proseguiamo. I Pokémon selvatici, ok, si incontrano così casualmente nel deserto e qui tecnicamente potremmo, mi sa, incontrare Helioscan. O Heliolisk, non mi ricordo di preciso come si chiama. Comunque lui, l'avete capito chi è. Ecco, gradirei se mi lasciaste fuggire dannati Pokémon selvatici. Grazie. Mm, qua mi sa che conviene mettere davanti un Pokémon veloce, eh. davanti avanti Frogadier, un secondo. Perché altrimenti i Pokémon selvatici non ci lasceranno mai fuggire. Oh, Magnetzone che troviamo qui, attenzione. Questo tra l'altro è un luogo, eh, se non sbaglio, con un campo magnetico. Quindi se volete far evolvere qualcuno tipo Magneton o Nospass. qua troviamo una Gronite tra l'altro. Qui potete farlo. Sfidiamo anche lei. E se non sbaglio qui ci sono un botto di strumenti nascosti, invisibili, eh. Però di preciso non saprei dove siamo. Allora, Water Pulse. Cioè, volevo dire surf. Attenzione, Bidoof resiste. Anche perché a Forgadia è comunque di livelli è rimasto leggermente indietro. Deve farsene un po' di livelli anche lui. Andiamo un po' di round. Perfetto. Vediamo un po' qui sotto cosa c'è. Esploriamolo per bene questo deserto. Un altro Magneton. e eh, sto aspettando che esca un Pokémon nuovo, però. Non mi interessano i magneson che ho già. Qui abbiamo uno scienziato che fa la guardia di uno strumento. Uh, Grumpig. Anche lui, ovviamente, lo abbiamo già, perché vi ricordo, ho completato i live index di Kanto, Yoto, Hoen e Sinno. Io sul take a break. Va bene. Wobbuffet. Wobbuffet sappiamo essere stronzo Tanto questo è Wobbafett femmina Come vedete dal rossetto sulle labbra Andiamo di Surf Ok, Safeguard Altro Surf Buono, brutto colpo, bravo, bravo, bravo Wobbuffet è proprio un Pokémon fastidioso da affrontare 34 per Frogadier e ora tocca a ma mandiamo in campo il nostro Gumi. E andiamo di Drago Pulsar. Fa davvero poco danno, eh? Fa davvero poco danno Drago Pulsar. Ok, lui ci ha fatto ripeti, quindi noi useremo Drago Pulsar di nuovo, ma tanto ora la tempesta di sabbia lo butterà giù. Perfetto, Wayne di nuovo, ok, tanto prende pochissima punti esperienza, quindi sostituiamo Gumi e mandiamo in campo Frogadier. Non ne vale la pena far durare così tanto una battaglia come questa con dei Pokémon che tirano così pochi punti esperienza. Andiamo di surf, ok ripeti non è un problema, dato che tu siamo ancora a surf tranquillamente. Ok, anche il suo secondo Weinut è stato battuto ed ora il terzo Pokémon il quarto Pokémon cosa sarà? Un altro Wayinath, sì. Proprio rompi palle fino alla fine questo, eh. E in più la tempesta di sabbia comunque allunga un bel po' tutte le battaglie. Fortunatamente in Pokémon Fire Rush ci hanno pensato questa cosa e gli eventi atmosferici durano davvero poco a livello di tempo nella. Di animazione di turno, qui abbiamo una Tyranitarite Figo. Fortunatamente, appunto, durano poco a livello di animazione, tutto quanto. però, comunque, allungano la battaglia, rompono le balle. Fuga Vince l'uscita: perfetto, abbiamo già trovato l'uscita. Eccolo qui, Elioptile. Eliodisc, allora, è la sua evoluzione. Catturiamo Elioptile, nuovo Pokémon che ci serve per il Limindex. Preso. Perfetto Abbiamo catturato anche Helio Ptile Ora prima di uscire dal deserto però dato che mi sa che non ci sono Pokémon nuovi qui Direi di mettere un bel super repellente e esplorare per bene questo posto Allora prendiamoci il super repellente che avevamo trovato in giro Qui come vedete tutte le lastre, tutte le cose. Allora, dov'è dov il mio super repellente? L'ho già passato, no? Più avanti. Eccolo qua, super repellente. Trovato. Perfetto, ed ora possiamo tranquillamente esplorare senza problemi. Sunstone. Poi. Stilixite. Intenzione, eh? Altro scienziato, battiamolo. Oh, la palestra di Luminopoli sarà sua, questo amire. Bel mondo, tra l'altro, si chiama, ma che non è bel mondo. Mai sentito in vita mia. Questa mire cospirazionistiche, no? Allora andiamo di surf su Magneton. Usa discharge e ci ammazza. Distrutto proprio. Poveretto. Andiamo allora di. Talonflame. Flame Charge. Perfetto. Poi Magneson, lasciamo Talonflame. E andiamo di Flame Charge di nuovo. Ecco purtroppo la nostra squadra qui di Di Kalos soffre tantissimo i Pokémon di tipo elettro, eh. Così come quella di Unima della verità se ci pensate bene. All'inizio i Pokémon elettro ci davano davvero parecchio filo da torcere. Altro strumento. Qui finché. Gumi non si evolve in, uh, in Sligo e magari può imparare terremoto, continueremo a soffrire parecchio il tipo elettro. Del Fox? Ah, la terza evoluzione di Fennekin. Ok, tipo fuoco andiamo di Acrobatics. Tipo fuoco psico forse addirittura. Quanti, quanti dot ci sono in questa battaglia? Andiamo di break break, poco efficace. Ma abbastanza per tirarlo giù aromatis. Mandiamo gumi aromatis, dovrebbe essere l'evoluzione di Spritz, giusto? Eccolo lì. Sì. Andiamo di oltraggio. No, è vero che è di tipo folletto. Lui, sono stupido. Sono stupido, sono stupido Allora, sostituiamo subito questo Gumi Sostituiamolo e mandiamo in campo Talonflame Charge Beam mi ha fatto parecchio male E si è pure aumentato l'attacco speciale, infame Devo assolutamente tirarlo giù con un bel Acrobatics non sono riuscito a tirarlo giù con Acrobatics Questo mi shot Non mi shot ma mi ucciderà la tempesta Oh questo deserto sta mettendo dura prova i miei Pokémon. Eh? Un po' anche il fatto che hanno Tanti Pokémon di tipo elettro E quelli che non sono di tipo elettro Comunque hanno attacchi di tipo elettro Quindi un po' Un po' me lo prendo in quel posto ma andiamo Gumi E usiamo Water Pulse Dai non basta davvero Gubbio è davvero scarso, eh? Poverino, o oh, anzi, poverina, è una femmina. Ok, però un po' di punti esperienza se l'hai presi. <ride> Continuiamo un attimo a vedere questo deserto, però mi sa che abbiamo finito, eh? Sì, questo scienziato l'abbiamo già battuto, sì. Non dovrebbe esserci strumenti che abbiamo mancato, e a questo punto possiamo uscire dal deserto. E siamo arri arrivati a Luminopoli. Ora, però, la parte eh, nord della città è aperta. Questo è uno dei, dei fratelli Lens, ok? Dei fratelli rallenti. Non è mio interesse esplorare la città in questo momento, perché lo faremo nel prossimo episodio. Dato che per questo è tutto. Abbiamo praticamente battuto la quarta palestra, quella di Amur, e poi abbiamo preso la medaglia pianta. Abbiamo passato il percorso 13, quel, quel percorso appunto deser desertico. Abbiamo catturato gli Tile e...